Un caro saluto ed eccoci a un'altra puntata, sempre simpatica potrei dire, sulle nostre curiosità bibliche. Questa è biblica fino a un certo punto, nel senso che riusciremo a chiarire, visto questa curiosità, un brano biblico abbastanza strano che ci ha sempre lasciato un attimino un po' così interdetti. Eh, dopo la sigla arriviamo al punto. Tra un attimo. ciao se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati basta una piccola donazione anche solo un caffè grazie e buona visione eccoci qua di nuovo dopo la sigla eh, siamo felici di essere con voi se eh, non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale potete essere sempre informati attivando la campanella questa qua sotto grigia che vibra sulle nostre emissioni settimanali oggi vedremo una cosa molto strana Nell'ambiente cristiano tante volte si dice che le tradizioni del popolo di Israele siano state assolutamente cancellate, e tradizioni sto parlando, eh, e cancellate da Gesù. Certamente quelle che erano contrarie alla legge di Dio, Mosè, eh, di Mosè chiaramente, quelle Gesù le ha bypassate alzando il livello è stato detto e io vi dico, ma la stragrande maggioranza delle cose importanti della tradizione non biblica di Israele non solo Gesù le ha avvalorate, ma è stata la colonna portante della sua missione, nelle sinagoghe, ovviamente nella Bibbia non ci sono, ci sono nel Nuovo Testamento, la risurrezione dei morti c'è nel Nuovo Testamento, nell'Antico no, non ci sarebbero stati i Sadducei. C'è qualche allusione velata. Nasce sempre nel periodo interbiblico. Questa dottrina, questa verità viene rivelata in quel periodo lì. E tante altre cose: i farisei, Gesù parlava con i farisei, i sadducei, parlava con i saducei, gli scrivi, tutta roba che non c'entra nella Bibbia. Però nel Nuovo Testamento ci sono, quindi sorgono nel periodo che va da Esdra Nemia, Zorbabele e Yoshua Zor Cohen fino a Gesù. Ora, tra le tante normative, oggi la curiosità è questa. Il grande Esdra, chiamato il secondo Mosè, quello del libro, insieme a una volta riuniti uniti poi Esdra e Nemia come libri, da dieci normative che non sono entrate nella scrittura, ma nella vita degli ebrei del V, IV, III, II, I secolo a.C., primo secolo d.C. e via via via fino ad oggi, quindi in piena epoca cristiana, addirittura pre-cristiana, ha dato dieci normative molto interessanti, alcune particolari e una in modo particolare ci può aiutare a risolvere un problemino che abbiamo nel Nuovo Testamento, il famoso episodio stranissimo di Marta e Maria con Gesù. I dieci comandi sono scritti... Nel testo di Bhava Batra, Bhava Batra, sono testi riferenti all'epoca del V secolo avanti Cristo, IV secolo avanti Cristo, al foglio 82 A. Proviamo a vedere queste dieci normative. La prima, leggere la Torah di Shabbat, Micha, pomeriggio. La mattina era un fatto che andava da sé, diciamo. L'istituzione anche della lettura, tra uscite, di paschukime molto, molto inferiori, di pomeriggio, è stata comandata da Esdra e da allora nelle sinagoghe, anche quelle prodotte dalla tradizione ebraica, viene fatta questa lettura ancora oggi. La seconda, leggere la Torah il lunedì e il giovedì. Il lunedì è ancora la parashah della settimana uscente e il giovedì ti stai già preparando per la parashah, la parashah è quel brano di Torah stabilito da Mosè che si deve leggere in tutte le assemblee di Israele, oggi le sinagoghe, anche ai tempi di Gesù. Vi ricordate quando Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, gli danno il brano di Isaia, l'aftarah della parashah di quel periodo lì? Benissimo, era già tutto previsto dal calendario biblico. E la lettura del giovedì ti doveva preparare a quella del sabato, mentre quella del lunedì era ancora del sabato passato. Poi la convocazione del tribunale, del Bet Din, di lunedì e di giovedì. Va da sé la lettura della Torah, ma di lunedì, per motivi quasi sempre nella sezione Ripudi, visto che i matrimoni non si potevano fare di sabato normalmente si facevano da domenica e la domenica notte uno vedeva se la fanciulla era, era inviolata o no, e si portava all'istanza eventualmente del, del GET al beddin, din cioè del, del ripudio, il lunedì. Stessa cosa valeva per il giovedì. Il giovedì normalmente era la giornata dedicata al mercato perché il venerdì mattina sì, c'erano già le ombre di Shabbat che stavano arrivando e si fa davvero poco e niente, la giornata si è sempre interrotta intorno a mezzogiorno. Quarta legge, questa è veramente strana, fare il bucato di giovedì, tenerlo lontano dal venerdì, perché se no è la tentazione di farlo anche quando le prime luci di Shabbat sono entrate, e quindi il bucato lo fate di giovedì. Sono regole ben precise, eh? attenzione. Poi, anche questa è una legge stranissima, mangiare l'aglio di sabato. Probabilmente perché se mangi l'aglio di sabato non hai dei problemi di fiato durante la settimana, nel senso che ce lo puoi avere fuori dalla giornata santa, ma non durante la giornata santa. Io francamente non ho trovato commenti su questa storia del, dell'aglio di sabato, però è una normativa di Esdra. E adesso arriviamo alla sesta, anzi la sesta la facciamo per ultima, perché riguarda il Vangelo di Matteo. La settima legge è che le donne indossino i grembiuli è legato un po' alla sesta, eh? le donne de devono indossare i grebioni, quindi tutti i film che noi vediamo le donne senza eccetera, eccetera, vanno tutte rifatte perché la pia, donna di Israele, doveva indossare i grebioni. Legge numero 8, pettinarsi, la donna si deve pettinare prima di fare il mikveh, che era il bagno eh, alla fine della settimana di nidà di impurità delle mestruazioni, doveva pettinarsi, poi aggiungo io altre cose che non sono scritte in Bava Batra, eh, deve essere assolutamente senza anelli, senza orecchini, senza niente, perché l'acqua deve coprire completamente il 100% della superficie corporea, sia dell'uomo che della donna, Ma in questo caso il fatto di pettinarsi è della donna, non dell'uomo. Quindi la donna si deve pettinare prima di fare mikveh, quindi si deve presentare eh, a posto, per scendere nelle acque di purificazione. La nona legge, anche questa è strana, però fino a un certo punto c'è la, la ratio, in Babatra c'è la razio, dice che eh, i venditori ambulanti di profumi cosmetici girino tutte le città e non soltanto una città in modo che tutte le donne di Israele abbiano la possibilità di acquistare, ovviamente prima del venerdì, cioè giovedì, sempre giovedì l'ultimo giorno, le, per, per abbellirsi e rendersi piacevoli per i loro uomini. L'ultimo, il mikveh, anche qui di purificazione stavolta per il maschio, per chi fa uscire il seme. Devo dire che c'è anche la possibilità di avere il doppio mikveh sia per la donna nidà, l'abbiamo già visto, e la donna nidà che viene nidà a mestruazioni dopo aver avuto rapporto matrimoniale, quindi con fuoriuscita di seme maschile, deve fare la doppia purificazione, per l'uno e per i, i, i sette giorni dell'altro. Sono normativi importanti, perché se no non riusciamo a capire il background dei Vangeli, non riusciamo a capire la donna emorroissa che è stata per 12 anni messa al, alla, alla, ai margini della vita, non solo di famiglia, ma anche della sinagoga e anche del tempio, non si poteva entrare, non c'era più una vita sociale, se una donna era sempre nidda e non poteva fare mikveh, e adesso arriviamo alla sesta, alla sesta, che la teniamo per ultima. La donna si deve alzare presto, mentre si grembiule, e cucinare prima che arrivi la luce del giorno. Voi direte, ma che cosa strana, sì, molto strana, è una curiosità, siamo nella playlist delle curiosità, ma solo così si può riuscire a capire senza banalizzare, il discorso di Marta e Maria. Marta stava lavorando, stava facendo un peccato, non poteva. Gesù certamente non era là di notte, era durante il giorno. Il giorno comincia sempre, quando è ancora buio, si comincia a vedere un po' di luce e c'è la terza parte della notte che coincide con l'inizio del giorno, quando è ancora buio, e secondo la tradizione rabbinica dell'epoca è quando marito e moglie, Parlano nell'intimità prima di alzarsi la mattina andare al lavoro e la donna latte il bambino. Sempre prima di vestirsi, mettersi in glebiule e andare a fare i fatti. Non inorridite donne, eh? sto facendo una foto dell'epoca. Marta sta facendo una cosa che è fuori la vacà, fuori le regole ebraiche. Maria invece le era a posto e stava si dedicava nella giornata all'ascolto del Maestro, parlavano di Torah, parlavano di cose inerenti alla parola di Dio. Marta dice, ma non ti curi Signore che lei venga con me a lavorare mentre io sto faticando per te. E Gesù la rimbotta, la sgrida e dice, Marta, Marta, ma tu ti affanni per, per queste cose? Lei ha scelto la parte migliore e in maniera molto elegante. Se tu non avessi peccato saresti anche qui a ascoltare lei. Ora vuoi continuare a peccare? Fallo pure. Fai qualcosa contro le leggi di Esdra, ma lascia stare lei, che è a posto, ed era ai piedi di Gesù per ascoltarli. Che poi la vita di Marta fosse così a posto, eh, solo dopo l'incontro con Gesù certamente è stato a posto, prima forse no, ma questo lasciamo stare, sarà forse oggetto di un'altra un puntata. Ho sforato di qualche secondo, vi saluto vi ringrazio, vedete com'è importante leggere le Alachot, i Midrashim dei testi rabbinici dell'epoca di Cristo per riuscire a inquadrare ancora meglio le grandi vicende de, del Signore e tutto ciò che vi dice nel Vangelo è assolutamente fondato anche se noi tante volte molte cose non le sappiamo più. Ciao, alla prossima!